un segreto quindi questa sera noi scopriremo qual è il segreto di Daniele e scopriremo che questo segreto ci aiuterà anche a noi vogliamo leggere il libro di Daniele capitolo 6 dal verso 13 al verso 28 libro di Daniele, capitolo 6, dal verso 13 al verso 28, allora quelli ripresero a dire davanti al re, Daniele che è uno degli esori di Giuda, non mostra alcun riguardo per te o re, o per il decreto che hai firmato, ma rivolge suppliche al suo Dio tre volte al giorno, All'udire allora ciò il re ne fu grandemente dispiaciuto e si mise in cuore di liberare Daniele e fino al tramonto del sole si affaticò per strapparlo dalle loro mani, ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero sappio re che legge dei medi e dei persiani che nessun decreto o editto cambiato. Allora il re diede l'ordine e Daniele fu portato via e gettato nella fossa dei leoni. Ma il re parlò a Daniele e gli disse: Il tuo Dio, che tu servi nel continuo, sarà egli stesso a liberarti. Poi fu portata una pietra che fu messa sulla bocca della fossa. Il re la si girò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi. Perché la decisione riguardo a Daniele non fosse cambiata. Allora il re si ritirò nel suo palazzo e passò la notte digiunando. Non fu portato davanti a lui alcun musicista e anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò molto presto, si recò in fretta alla fossa dei Leoni e giunto vicino alla fossa chiamò Daniele con voce accorata il re prese a dire a Daniele Daniele servo del Dio vivente il tuo Dio che tu servi nel continuo ha potuto liberarti dai leoni allora Daniele disse al Re o Re possa tu vivere per sempre il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le bocche dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui, ma anche davanti a te, o oh re. Non ho fatto alcun male. Allora il re fu pieno ripieno di gioia e ordinò di tirare fuori Daniele dalla fossa. Così Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui alcuna lesione perché aveva confidato nel suo Dio. Il re ordinò quindi che fossero fatti venire quegli uomini che avevano accusato Daniele e furono gettati nella fossa dei leoni, essi, i loro figli e le loro mogli. E prima ancora che giungessero in fondo alla fossa, i leoni furono loro addosso e stritolarono tutte le loro ossa. Allora il scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue che abitavano su tutta la terra la vostra pace sia grande io le credo che in tutto il dominio del mio regno si tremi e si tema davanti al Dio di Daniele perché egli è il Dio vivente che sussiste in eterno il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio non avrà mai fine egli libera, salva, opera, segni e prodigi in cielo e sulla terra è lui che ha liberato Daniele dal potere dei leoni. Così questo Daniele prosperò durante il regno di e durante il regno di Ciro, il persiano. Amen. Amen. E questo è un passaggio che è molto conosciuto, Daniele che viene liberato dalla fossa dei leoni. E quindi tanti parlano di questa storia, però pochi conoscono e comprendono che Daniele aveva un senso. Durante la seconda guerra mondiale c'è una testimonianza molto importante che a quel momento fece scappone. Durante la Seconda Guerra Mondiale erano impegnati nella lotta gli Stati Uniti d'America contro il Giappone. E mentre i soldati degli Stati Uniti d'America stavano attaccando un esercito giapponese, quello che successe è che l'esercito degli Stati Uniti fu disperso. Quindi i soldati scapparono in ogni direzione e alcuni di loro vedendo delle montagne scapparono verso le montagne perché queste montagne avevano delle piccole grotte e quindi molti di loro si nascosero nelle grotte perché pensavano di trovare rifugio in quelle grotte però alcuni soldati giapponesi si erano accorti di tutto questo e li hanno inseguiti uno di questi soldati che si nascose in una grotta era credente e quindi si buttò nella grotta in questa piccola grotta e iniziò a pregare dicendo signore aiutami, se mi trovano mi ammazzano, per favore, fai che l'esercito americano torni e mi liberi, però non succedeva niente, e cominciò a pregare, signore per favore, fai tornare indietro l'esercito degli Stati Uniti d'America in modo che mi liberi, e all'improvviso un piccolo ragno iniziò a fare la ragnatela davanti alla, alla grotta, e lui guardò e disse, signore, ma mi stai prendendo in giro? Qua questi vengono con i fucili e qua vedo un raggio che fa mezza rendezzira, ma che dobbiamo fare? E questi soldati iniziarono ad entrare in questa zona dove c'erano tutte queste grotte. Entrarono in una grotta e trovarono un soldato americano, lo presero, lo tirarono fuori e lo fucilarono, lo ammazzarono lì. E poi continuarono a passare grotta dopo grotta. Quando trovavano un soldato americano lo prendevano e lo tiravano fuori e lo sparavano lì, e lui questo credente vedeva tutto questo e iniziava ad avere paura, sentiva gli spari, i suoi compagni che venivano ammazzati, che venivano uccisi, e lui gridava a Dio, e diceva Signore aiutami, manda qualche soldato a liberarci, manda i borbandieri questo piccolo ragno continuava a fare la sua ragnatina e lui era disperato più si avvicinavano a questa grotta e più la sua disperazione cresceva più la sua sofferenza era grande perché ne trovarono diversi di soldati americani e lui vedeva come disparavano senza alcuna pena e arrivarono davanti ad ogni bocco della sua grotta e mentre i soldati stavano per entrare il capitano si fermi che entrate a fare? Non vedete che c'è una radiatera davanti alla porta, davanti all'entrata della grotta. Se il soldato americano fosse entrato lì dentro non ci sarebbe quella radiatera, ma siamo avanti. E così questo credente si salvò. Perché stiamo dicendo questa cosa? Perché molte volte la maniera in cui Dio fa le cose non è la maniera che noi crediamo, non è la maniera che pensiamo, non sarebbe neanche la perché Dio agisce con una logica e con una maniera diversa dalle nostre. Dio ci protegge, Dio protegge i suoi figli. La Bibbia dice in Giovanni 20, 10, capitolo 10, verso 28, dice così, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le radirà dalla mia mano. Amen. Ma dire, ah, tu sei nella mano di Dio e niente, e nessuno ti può rapire, niente, e nessuno ti può fare del male. Dio ha messo una protezione tutto intorno a te che non permette al diavolo di toccare la tua vita. Dice, come pastore, torna invece un muro di protezione. Sì, e questo muro lo ha messo Dio. Non pensare che il diavolo possa avere una minima autorità sulla tua vita perché la Bibbia è molto chiara. La Bibbia dice che Dio mette un muro di protezione intorno a quelli che credono in lui. Giobbe capitolo 1 verso 10. Lo possiamo leggere nel libro di Giobbe. Il diavolo allora Dio iniziò a parlare con Dio. E Dio disse al diavolo dove vai? Io giro sulla terra. E Dio disse non hai visto Giobbe quanto è fedele? e il diavolo e dice, ma tu non hai messo un riparo tutto intorno a lui, alla sua casa e a tutto quello che lui possiede? Vedete, Dio non mette un muro solo intorno a lui, ma intorno anche alla nostra casa, alla nostra famiglia, ai nostri figli, a quello che noi possediamo. Allora erano pecore, oggi sono le nostre automobili, le nostre attività, i nostri negozi, o possono essere... Ele sobe Fece anche con Giove a un certo punto Dio toglie il muro intorno a Giove perché lo fa? qual è lo scopo? perché vuole benedirti di più se tu leggi la storia di Giove tutto quello che Giobbe attraversò e leggi la fine del libro di Giove vedrai che Giove divenne molto più benedetto di come era all'inizio e soprattutto Giobbe diceva prima avevo sentito parlare di te adesso ti ho visto faccia a faccia ad un certo punto Dio toglie i muri di protezione per avere una relazione più profonda con noi. Molte volte se le cose vanno troppo bene è un problema perché ci dimentichiamo di Dio. È bene? Allora Dio deve togliere i muri di protezione perché ci vuole portare più in alto. Amen. La prova della nostra fede è un trampolino che ci spinge ad una nuova altezza spirituale. Amen. È quello che era successo a Daniele tutto quello che aveva fatto Daniele era buono Daniele non aveva fatto niente di male contro il re Daniele non aveva fatto niente di male contro le persone qual era il problema di Daniele? che era troppo bravo sapete, Daniele era successo qualcosa di straordinario era arrivato in questa nazione straniera come schiavo insieme a un gruppo di schiavi. E alla fine fu scelto come saggio perché si vedeva che lui aveva una saggezza, dice la Bibbia, dieci volte superiore agli altri. E quindi lo misero fra i saggi del re. Ed era così saggio che alla fine diventò capo dei saggi del re. Ed era così saggio, c'era cioè qualcosa di straordinario sotto la sua vita, che il re lo pose insieme ad altri due a governare tutto il regno. Faceva parte dei tre del regno e adesso il re stava pensando di metterlo soprattutto il re, soprattutto il reame, soprattutto il regno. Che gelosia avevano queste persone, ma questo che era venuto come schiavo adesso ci sta passando e diventerà il nostro capo. La Bibbia dice che Daniele prosperò in una maniera perché non è più i suoi nemici quando Dio ti tirerà fuori dalla tua fossa fuori dai tuoi problemi non sarà per un giorno, per un mese ma sarà per sempre quest'uomo Davide faceva in gelosia gli altri perché era un uomo straordinario era un uomo speciale il re lo riconosceva e gli altri avevano gelosia e lo tenevano, avevano paura di lui perché vedevano che c'era qualcosa di particolare. E quindi dicevano: ma qual è il suo segreto? Come mai è passato ad essere schiavo a diventare il principe di questa nazione? Qual è questo segreto? Forse è raccomandato. Se fosse in Italia teremo chissà chi conosce. Qual è il suo segreto? Forse dalle bustarelle per salire di livello. Qual è il suo segreto? Speciale quest'uomo, che cos'ha di, di superiore agli altri che lo fa continuamente crescere, essere sempre più benedetto, essere sempre più grande. I nemici volevano capire il suo segreto per poterlo distruggere. Noi invece questa, questa sera capiremo il suo segreto per poterlo evitare. Anche Sansone aveva un segreto. La Bibbia dice che nessuno lo poteva legare, un uomo soltanto prese a terra una mascella d'asino, un teschio di asino e praticamente distrusse e uccise mille uomini. Da solo aveva una forza straordinaria, soprannaturale, era incredibile. E la gente diceva: Ma com'è possibile? Qual è il suo segreto? E quindi ingaggiarono una donna. Sapete, molte volte i problemi dei doni sono le donne e questa donna se lo mise sulle ginocchia e dai, dimmi il tuo segreto e Sansone il giorno disse di no e dai, dimmi il tuo segreto il secondo giorno il terzo giorno alla fine Santone cercò di sviarla con delle false indicazioni dicendo guarda che se mi attacchi con delle corde nuove nessuno riuscirà a, a mi potrete legare e non avrò più la mia forza e non era vero e così via fino alla quale Fino a quando lui non rivelò il suo segreto. Uno dei suoi segreti, il segreto di Sanzone è che lui era un nazireo, consacrato a Dio. Quando si faceva questo patto di nazireato, le persone non potevano tagliarsi i capelli. Quindi lui si era consacrato a Dio, il genitore, in realtà lo avevano consacrato a Dio. E avevo, da quando lui era nato, non avevano mai tagliato i suoi capelli per questo la sua forza veniva dalla sua consacrazione a Dio. E nel momento in cui tolsero la sua consacrazione, lui perse tutta la sua forza. Amen. E questo lo abbiamo anche noi. Noi siamo consacrati a Dio perché? Perché abbiamo dato la nostra vita a Gesù, abbiamo accettato il Signore nella nostra vita, ci siamo battezzati, abbiamo dato il nostro cuore a Dio. Abbiamo detto Signore, ti servirò tutti i giorni della mia vita. Amen e quando diamo tutta la nostra vita il nostro cuore a Dio noi ci consacriamo Daniele aveva anche una seconda caratteristica che era ripieno di Spirito Santo perché la Bibbia dice che nessuno aveva uno spirito come quello di Daniele e ugualmente Sansone questa forza straordinaria la Bibbia dice che gli veniva dallo Spirito Santo perché in alcuni momenti lo Spirito Santo veniva sopra di lui e lui aveva la forza per fare cose incredibili In realtà abbiamo anche noi lo Spirito Santo. Quando preghiamo del Signore, preghiamo, quando veniamo battezzati e riceviamo il segno delle lingue, quello è un segno che lo Spirito Santo è venuto sopra di noi e ci ha dato la potenza per distruggere le opere del diavolo e per vincere sui nostri nemici. Per oltre queste due cose Daniele aveva un segreto. E quindi i suoi nemici iniziarono a investigare, dobbiamo capire qual è il segreto di Daniele. Se riusciamo a rompere il suo segreto lo vinceremo. E quindi iniziarono a investigare, a investigare, a investigare, un po' come fecero i Filistei con Sansone, investigarono, investigarono, investigarono e dissero no. lui è consacrato, sapete Daniele, mangiava soltanto alcuni cibi, non tutti, dice qua purtroppo non possiamo fare niente. Allo Spirito Santo eh, purtroppo noi lo possiamo togliere. Però alla fine scoprirono il suo segreto. Qual è questo segreto? Daniele pregava tre volte al giorno. Lui presentava e dice precisamente, il passo che abbiamo letto, le sue richieste a Dio tre volte al giorno. Non potevano fare nulla contro la sua conservazione, non potevano fare nulla contro lo Spirito Santo, ma potevano fare qualcosa contro la sua vita di preghiera. E decisero di fare in modo di non farlo pregare più. Questo è quello che il diavolo fa contro di te. Il diavolo non può toglierti il battesimo dello Spirito Santo, il diavolo non ti può togliere il fatto che Gesù vive dentro di te, che tu hai accettato di Gesù, ma sì una cosa la può fare ti può impedire di pregare. È lì che c'è la battaglia, è lì che c'è la guerra. Quando la sera tu devi andare a dormire e vuoi iniziare a pregare e ti senti stanco, e dici, non lo farò domani. E poi domani dice lo farò dopodomani e passano sei mesi che domani diventa dopo domani, sembra quasi quando vogliamo fare la dieta è la stessa cosa si parla sempre di lunedì della settimana prossima non si sa di quale anno e così va a finire anche la nostra vita di preghiera Daniele no Daniele aveva tre momenti di preghiera la mattina presto il mezzogiorno e la sera e loro lo sapevano immaginate lui chiudeva la porta e gli apriva le finestre ad alta voce pregava e lì lo attaccava il luogo segreto della preghiera il ragionamento dei suoi nemici era questo se riusciamo a non farlo pregare il suo Dio allora lo vinceremo allora andavano dal re e disse facciamo una legge per cui nessuno può pregare i Dio, può pregare qualche altro Dio, qualche altro Dio che non sia il re e quindi iniziò una persecuzione però Davide entrava nella casa, chiudeva le porte e apriva le finestre e sapete quello che dice la Bibbia? Cosa disse Gesù? Matteo capitolo 6 verso 6. Non Gesù ci ha insegnato questa cosa. Ma tu quando preghi, quando preghi significa che devi pregare, eh? no quando preghi. No, quando preghi entra nella tua cameretta. La tua porta e prega il Padre Tuo nel segreto, e il Padre Tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Anche noi dobbiamo avere porta chiusa e finestra aperta. Sapete cosa significa la parola ti ricompenserà? Viene dal greco apodosei, che significa praticamente come se fosse un pregno. questo Daniele quando lui pregava nel segreto Dio lo benediceva nel pubblico Dio ci insegna a pregare nel segreto e ad insistere in Luca capitolo 18 si parla della storia di una vedova che ha dato un giudice iniquo voleva giustizia ma questo giudice non gliela voleva fare però la Bibbia dice che perché lei insistette insistette alla fine il giudice disse mi sono scocciato gli farò giustizia. Il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo, non vendicherà Dio Dio serenti che gridano a lui giorno e notte, tarderà forse a venire a suo favore, questa vedova otteneva quello che voleva. E se qualcuno parlava con quella vedova diceva: ma tu come fai a avere giustizia dal giudice? Quella vedova voleva dire, perché vado, tu giorni, giorno e notte a dare fastidio ugualmente la Bibbia ci parla in Luca 11 di un uomo che andò di notte a bussare alla porta di un amico per chiedere il pane e la Bibbia dice anche se non glielo darà perché è amico glielo darà perché è tardi sta nel letto e vuole andare a dormire e quello dà fastidio se chiedono a quest'uomo, quest se chiedessero a quest'uomo, qual è il segreto che tu ricevi sempre il pane a mezzanotte? L'importunità. Dobbiamo continuare a pregare. Porte chiuse, finestre aperte. Quando preghi nel segreto, Dio ti ricompenserà pubblicamente. Quando Dio toglie la benedizione Dalla tua vita, quando toglie il muro di protezione Non è perché ti ha abbandonato Quante volte come credere Dicevo questa parola Signore dove sei? Signore Tu mi hai abbandonato Non ti ha abbandonato Dio sta soltanto Togliendo il cerchio di protezione Per portarti più in alto Dio sta usando il diavolo Come un draponino di lancio Per portarti più in alto Così come fece con Daniele Problema Daniele. Dice la Bibbia che tutti i nemici furono gettati nella fossa dei leoni al suo posto, morirono i loro nemici, con le mogli, con i figli e la Bibbia dice che lui ebbe prosperità nel regno di Dario e nel regno di Ciro. Dio farà lo stesso con te. Non devi avere timore se sei attraversato un periodo difficile, un periodo di difficoltà, no, questo è il trampolino di lancio di Dio. Per portarti ad una benedizione ancora più grande. Oggi forse sembra che Dio ti abbandoni, sembra che sei in mezzo ai problemi, in mezzo alla, alle difficoltà, sembra che il diavolo si sta divertendo contro di te. Ma in realtà Dio ti sta portando molto più in alto. E questo è quello che succederà con te: che Dio farà fuori tutti i tuoi nemici. Questo è il segreto: porte chiuse, finestre aperte. Non permettiamo al diavolo di rovinare la nostra relazione di preghiera con il Signore. Non ti devi arrendere. Daniele non si arrese. Nonostante l'editto del re diceva che nessuno poteva pregare, lui era lì tre volte al giorno, porte chiuse, finestre aperte, per adorare il suo Dio, Se sei in gusta, se sei in difficoltà, se sei nella prova, questa sera ti stai dicendo, porte chiuse, finestre aperte, sei sul trampolino di lancio per venire la gloria di Dio nella tua vita. Amen. Amen. Allora vogliamo adorare il Signore.